Ciao a tutti sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale eh, in questo video vi voglio presentare il mio ultimo kit Margherita che ho disegnato eh, ho deciso di utilizzare la Margherita dal momento che avevo chiesto consiglio a voi nel, durante la presentazione del kit precedente e chiedendo appunto di propormi dei fiori perché volevo fare un, un po' di carte visto che andiamo verso la primavera dedicate ogni carta a qualche fiore specifico e in questo caso ho deciso di fare la margherita questo è un kit le tonalità sono quelle del, dell'avorio e del giallo e poi così mi è piaciuta l'idea di, di utilizzare le margherite come in questo caso ma lasciandole solo disegnate di nero io lo trovo molto fine ed elegante voi ditemi quello che ne pensate volevo fare una cosa un pochino, un, un pochino diversa e ho deciso di, eh, di fare così allora questo è il primo foglio poi vedete ho creato questo foglio con questi rombi nel quale poi all'interno si intravedono le margherite questo che è l'unico foglio un pochino più con, con queste margherite che sono proprio così evidenti, dove ho voluto aggiungere queste, queste postcard, una busta con la margherita sotto e lo sfondo ci sono delle scritte dei pois. Poi qui abbiamo una base neutra con le farfalle che ormai avrete capito che a me piacciono un sacco. Il colore vedete è molto caldo. E si presta secondo me sia agli album che Gian Journal, è molto, è molto bello qui ho creato un mix tra Margherite che ho disegnato e quelle solo stilizzate di nero di cui vi parlavo prima ho fatto delle, delle carte a sfondo neutro, diciamo, senza disegni, da abbinare con le altre perché negli album trovo che sia molto bello poter alternare Qui vedete la carta di prima con lo sfondo a rombi dove ho inserito le margherite che chiaramente tra l'altro margherite che poi si possono ritagliare ho fatto anche in modo di fare dei disegni che poi si possono ritagliare e utilizzare come particolari chiaramente questa è un'altra base un po sul neutro con i puoi e, e questi disegni damascati sul giallo ocra qui ho lasciato solo la base a pois e ho aggiunto, ci sono anche delle scritte così, vedete, con le margherite stilizzate nere. Sono 12 fogli, non vorrei sbagliare ma direi di no, sono 12 fogli. Questo è la base farfalle con le decorazioni e qui ho voluto mettere dei, delle parti, vedete ci sono delle righe per poter scrivere, quindi da ritagliare, da utilizzare come foglio, come preferite, ho voluto aggiungere così dei particolari, e poi ho fatto un foglio solo dove ho messo quattro pagine ridotte, eh, ma ho messo queste pagine nello specifico perché volevo che aveste la possibilità di avere dei disegni più piccolini eventualmente da ritagliare e da utilizzare come abbellimenti, e poi trovate anche questo kit, diciamo di etichette. Vedete, sono vuote in varie forme dove ho ancora messo dei fiori da ritagliare, e anche questi, questi medaglioni da utilizzare come abbellimento. Quindi, questo è il mio ultimo kit margherita, spero che vi piaccia. Aspetto i commenti, fatemi sapere e ben presto lo vedrete utilizzato da me e sicuramente anch'io lo vedrò utilizzato da voi perché siete bravissime, anzi delle volte riuscite a fare i lavori ancora prima del mio cioè ancora prima di me che magari sono impegnata in altre cose e non, non, non riesco ad utilizzare subito appieno i, i vari kit Boh, il video di oggi è stato brevissimo, non vi rubo più tempo eh, come al solito auguro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video un bacione e ciao!